Allora, siamo qui con Priscilla Menin, che è una grafica del gruppo editoriale Città Nuova. Come hai vissuto in questi giorni lo piano Lab? Allora, L'Opiano Lab è stata un'esperienza bellissima, e innanzitutto a partire dalla preparazione, che noi colleghi ci siamo stretti tutti insieme per organizzare, e anche con tutti i collaboratori e tutte le reti. E poi Stando qui, quando sono arrivati i visitatori, abbiamo raccolto dei frutti bellissimi perché eh, i visitatori e noi siamo diventati un gruppo unico. Quindi è, è stata una bellissima esperienza e questa proprio è, è semplicemente la visione di un mondo possibile, diverso. Ma Priscilla non è venuta da sola allo Piano Lab, ha portato un suo fedele amico... Fralcetto Ecco qua, Alcide Fralcetto è un amico eh, di tutto il gruppo editoriale Città Nuova è un amico di Loppiano, è un amico di tutti gli amici di Loppiano e di Città Nuova e... Come lui... è nato Fralcetto? Fralcetto è nato da un'esperienza di dolore e da un'esperienza di dolore è uscito fuori quest'idea di questo personaggio che potesse parlare attraverso i social network eh, dell'amore, della fraternità e, e della possibilità di un mondo diverso, eh, con un linguaggio semplice e spensierato tipico di, dei bambini, che così può arrivare anche ai cuori di tutti. Cosa ha visto Fralcetto in questa edizione di L'Opiano Lab? Fralcetto si è divertito tantissimo, eh, scorrazzava qua e là, e eh, salutava tutti i suoi fan, i suoi fan volevano farsi le foto con lui, ha pubblicato delle foto su Facebook, su Twitter, eh, ha twittato alcune cose e eh, niente, è un modo anche Alcide per eh, dire che l'Oppiano Lab è stata un'esperienza bella per tutti quanti. Grazie mille.